Sì, grazie presidente e arriviamo alla discussione di questa modifica del regolamento taxi eh, un percorso lungo complesso, ma insomma, finalmente ci troviamo a, a discuterlo in Assemblea Capitolina e ovviamente mi auguro ad approvarlo uh, in tempi anche uh, abbastanza brevi. E è stato un lavoro molto lungo, ringrazio anche in questa sede pubblicamente la consigliera Bernabei che veramente ha condotto con pazienza e precisione insomma le tante istanze ha eh, raccolto le tante istanze che sono arrivate le modifiche e anche insomma successivamente al deposito e così via e è un regolamento questo importante perché fissa alcuni aspetti secondo me significativi sia per l'utenza che, che per la categoria per, per, per i tassisti eh, tutte le novità principali intro che introdotte che, che andiamo ad introdurre che già sono state eh, illustrate dalla, dalla collega Bernabei sicuramente è significativa la revisione dell'apparato eh, sanzionatorio eh, che dà delle certezze in più a tutti quindi non è assolutamente uno scopo punitivo ma anzi eh, cercare di semplificare e rendere eh, più chiari determinati aspetti che quindi questo ripeto va a tutela eh, sia della categoria perché eh, Penso che le, eh, chi non si comporta eh, diciamo, sì correttamente nell'interesse di tutti far sì che ci siano delle norme eh, chiare ed efficaci per poter, per poter eventualmente intervenire. Quindi eh, non sono solamente finalità punitive ma eh, delle regole più chiare dove tutti, eh, a beneficio di tutti. Eh, l'obbligo del, del post, della carta di credito eh, molto importante anche in questa fase eh, le doppie guide eh, l'obbligo del del taxi web che si diceva che è una piattaforma volta semplicemente a semplificare la vita uh, dei tassisti evitando spostamenti, evitando uh, spreco di carta, ancora più importante nella situazione in cui stiamo vivendo, in cui uh, chiaramente gli spostamenti uh, spesso sono ridotti e quindi meglio consegnare, meglio uh, adempire uh, a determinate formalità attraverso una piattaforma, un sito internet, piuttosto che recarsi fisicamente a degli sportelli, questo ovviamente anche a Roma Servizi per la mobilità, che poi gestisce determinati servizi, di ottimizzare uh, il personale. E appunto, menzionando Roma Servizi per la mobilità, come diceva la consigliera Bernabei, ma mi voglio, anche unire, voglio unire anche io ai Uh, ringraziamenti, è stato un bel lavoro di squadra che ha visto sicuramente in prima fila uh, Dipartimento, Roma Servizio di Mobilità, Polizia Locale, dove veramente ho conosciuto tante persone uh, competenti e che con tanta voglia di fare sì, hanno dato il proprio contributo sull'aspetto sanzionatorio. Che è veramente complesso uh, conciliare tutte le norme uh, nazionali e, e, di altre, e, di altri, e di altra gerarchia. Quindi, insomma, veramente un lavoro mh, prezioso. Uh, i tanti tassisti che hanno contribuito, che abbiamo ascoltato anche nelle, sedute, nelle tante sedute di commissione, eh, mi viene chiaramente, faccio un discorso unico anche con la precedente proposta che abbiamo depositato e poi ritirato, gli assessorati, eh, in particolare l'assessore Meleo e il, il suo staff ha fatto un ottimo lavoro all'inizio per avviare questa, questa, questo percorso di modifica e quindi insomma tutti hanno dato il proprio contributo nell'interesse della collettiva, è chiaro? che poi immagino sarà anche un pochino questo il dibattito anche con gli altri gruppi, è chiaro che la categoria oggi versa in una situazione molto complicata e non è certo questo regolamento che risolve tutti i problemi. Anzi, però, come dicevo prima, sicuramente chiarire alcuni aspetti avvicina, avvicina l'utenza e gli consente di, uh, di poter usufruire del servizio in maniera uh, più efficace. Però, dicevo, sicuramente... Non, questo regolamento non risolve tutti i problemi non sarebbe neanche lo strumento adatto eh, poi a farlo anche volendo eh, si accennava prima al discorso della revisione delle tariffe sicuramente è un aspetto so che su questo l'assessore sta già lavorando ma è sicuramente un aspetto importante e poi revisione delle tariffe anche qui lo voglio sottolineare non significa automaticamente aumento delle tariffe a vantaggio di qualcuno o a svantaggio di qualcun altro eh, ma anche qui significa fare chiarezza secondo me è importante a tutela ancora qui. Lo ribadisco ancora una volta, sia di chi guida il tassi, che di chi vuole prenderlo, che alcune fattispecie siano chiare per tutti. Per esempio nella revisione tariffaria ho proposto più volte delle tariffe fisse eh, dall'aeroporto di Fiumicino a, ai quartieri limitrofi. Quello sarebbe un aspetto chiaro che semplificherebbe la vita sia di chi aspetta il taxi che di chi deve, eh, che di deve portarlo. Ho fatto un esempio di tanti, quindi non significa necessariamente aumenti, ma disciplinare alcune fattispecie che oggi eh, non lo sono. E questo sicuramente sarà un, lavoro, sarà un lavoro importante da fare. Poi l'abbiamo fatto negli scorsi mesi, anche in sede di commissione, abbiamo valutato eh, tante proposte per quanto riguarda il taxi condiviso, anche se chiaramente questo non è il momento migliore per uh, ipotesi di tale natura, ma uh, sicuramente in prospettiva potrà essere un aspetto importante eh, sulla scia anche di quello che ha fatto uh, Milano. Abbiamo fatto un lavoro anche qui, uh, devo dire, di rilievo per quanto riguarda la, il tema dei posteggi, sia con nuove introduzioni, ma anche più di recente abbiamo accolto una importante istanza da parte di diverse, diverse associazioni di categorie e sindacati per quanto riguarda posteggi nei pressi degli hub vaccinali e così via, quindi insomma secondo me questo clima, questo spirito anche di collaborazione, devo dire anche con le opposizioni in commissione che si è eh, creato su questi temi va portato avanti, nell'interesse di tutti perché, e poi mi avvio a conclusione Presidente come tutti sanno, chi mi segue io sono molto, ai temi, sono molto attento ai temi della sostenibilità e credo molto nel servizio di trasporto pubblico non di linea, quindi nei taxi come ulteriore incentivo a uh, lasciare a casa l'automobile uh, privata uh, questo anche mi piace sempre sottolinearlo senza conflitti perché talvolta in maniera amichevole mi trovo a discutere con, con, uh, con i tassisti tra l'altro il taxi non è nemico del car sharing, non è nemico dell'autobus, non è nemico della bicicletta. Tutte le alternative alla mobilità privata eh, concorrono insieme a, a creare quel ventaglio di alternative che consente poi al cittadino veramente di lasciare a casa l'automobile senza pensieri. Porto il mio piccolissimo esempio personale, io Diciamo la maggior parte degli spostamenti cerco di coprirli con il trasporto pubblico eh, tradizionale, diciamo, tra virgolette, bus eh, metropolitane e così via. Talvolta mi sposto in bicicletta. Quando vado di corsa, o oh, capita che l'autobus non passa, o io semplicemente non voglio aspettare 10-15 minuti in fermata, mi capita di prendere il taxi piuttosto che il car sharing, e piuttosto che il monopattino in condivisione. Dobbiamo essere tutti uniti, secondo me, nel creare quante più alternative possibili all'automobile privata. Poi, come dico sempre, una volta che lascio a casa la mia automobile, un giorno prenderò il taxi, un giorno prenderò il car sharing, ma sono comunque un uh, potenziale cliente nuovo. E poi, anche qui, ripeto, a beneficio della collettività. Io l'ho citato anche nel mio ordine del giorno, sono degli, degli studi che, tra l'altro... Uh, approfondì veramente all'inizio della mia esperienza in consiglio comunale un servizio di taxi efficiente è fondamentale perché ad esempio in città come in Roma molto spesso il 25-30% della congestione secondo alcuni studi il traffico è causato dalla ricerca del parcheggio. Chiaramente il taxi evita questo problema, quindi un, se un servizio taxi è efficiente è un beneficio per chi lavora ma anche per chi uh, vive, uh, vive la città. Quindi ripeto, con questo spirito uh, ovviamente abbiamo lavorato a questo regolamento, con questo spirito anche in questi anni in Commissione abbiamo uh, ascoltato e cercato di portare avanti tante proposte, forse non sarà stato sufficiente, non lo so, ma sicuramente... Uh, l'attenzione e la determinazione non è, non è assolutamente uh, mai mancata ecco, grazie, uh, grazie Presidente poi magari potrò ribadire altri concetti anche in sede di discussione degli ordini del giorno grazie